Tiziano Pesce, 45 anni, genovese, il nuovo presidente nazionale della Wisp, è stato eletto dai 278 delegati al termine del congresso nazionale dell'Unione Sport per tutti. Pesce succede a Vincenzo Manco che è stato alla guida della WISP per 8 anni.